Cosa ne pensa della donna oggi rispetto a quella di una Ma eh, sai, io dico sempre, adesso vi dico una cosa, no? Io, dico sempre, io sono rimasta vedova 19 anni fa, mio marito era un insegnante, e sono rimasta con quattro ragazzi maschi. Ecco, il mio modo di dire è questo, io dico che se avessi avuto quattro femmine avrei tribulato molto di più. <ride> Non vorrei mancarvi, però, eh, ecco, secondo me i ragazzi eh, sono più semplici, ecco, sono più, più facili da gestire delle ragazze. Oh, non lo so, questa è la mia sensazione. Non ho, non ho la possibilità di fare paragoni perché femmine non <ride> ne ho avute, e quindi fate no, mi... la differenza delle donne delle ragazze di oggi. Eh, io dico che non c'è mai una via di mezzo, mentre non è stato proprio il mio caso, ma mentre nella mia generazione c'era molta ristrettezza, molta chiusura, eccetera, adesso non, non ci sono più freni, ecco. e, e secondo me il fatto di, di avere un po' di riservatezza, di avere, aiuta anche, ecco la donna secondo me. Le farò una domanda e anche noi sì. eravamo indecise se fargliela o no, Ma risponda che... come eh. riesce a capire meglio. Eh. Sarebbe che cosa voleva dire per lei essere sì. se stessa? Ma direi esprimere, poter esprimere la mia personalità. E credo, sì. credo di sì. Credo di sì. Le persone che aveva intorno permettevano di esprimere se stessa? Sì, direi di sì. Veniva apprezzata come era? era apprezzata. Ma io sono, mi considero ben voluta da tanta gente, ecco. E hai. insomma, come capita un po' a tutte le donne. Ragazze prima o poi eh. cominciano a sentirsi donna. E qual è stato per lei il cambiamento? Beh, eh... Direi che eh, la, la mia personalità si è un po' affermata quando ho incominciato a frequentare dei, dei corsi, degli, dei momenti di maturazione proprio sul, sui problemi del lavoro. Ecco, e e un'altra cosa che per me è stata fondamentale nella mia vita è quello di non, eh, di non pensare solo a se stessa, cioè o vivi per gli altri e con gli altri o, o non, secondo me non sei nessuno. Insomma. Ecco. Questo modo di essere è, è, è dentro di me e quindi l'ho sempre comunicato, quindi anche gli altri mi accettavano e, e direi ero ricambiata. Ecco. La sua famiglia le ha trasmesso valori che portano. A... Sì, direi di sì. Eh, per esempio l'accoglienza, l'amore, cioè proprio l'amore anche per la famiglia, ecco, per eh, il, il rispetto. Direi che sono cose che, che, che mi sto portando dietro ancora adesso, ecco, che ho cercato anche di comunicare ai miei figli. ai suoi figli tutti i valori sì. che io ho fatto guardate ho lavorato sempre in gruppi non concepisco la vita senza fare qualcosa anche per gli altri finché ho lavorato ho sempre fatto la sindacalista per dirvi e non, di questo non, non mi pento di, di niente insomma ecco per me è stato importantissimo mi ha aiutato a crescere e e a maturare molte, molte cose, un senso di servizio, un senso di, di disponibilità nei confronti degli altri e di, anche di diritti, di, di partecipazione insomma. Beh, noi abbiamo finito tutta la nostra serie interminabile di domande